The un universal of freedom and <susurra> peace. abbiamo perso tutti qualche cosa d'importante, ma non sai che è importante fino a quando non l'hai perso non è vero che non è vero che siamo tutti uguali non è vero che la natura si difende che l'uomo più di tutti è un'anima intelligente non è vero non è vero non è vero quel che sai che sono luoghi comuni, ripari sicuri, non hai più nemici, nessuno ti dice Ma in fondo lo sai, che la verità non si sa mai Luoghi comuni, bastardi e sicuri, chiusi tra muri di stabilità Luoghi comuni, c'è sempre qualcuno che sa ragionare tante cose utili la storia ci ha segnato che le stragi sono meglio se sono di stato non è vero che credi solo a me non è vero niente non è vero che la terra gira intorno al sole non è vero che c'è diritto di dominione non è vero non è vero forse è vero solo un po luoghi comuni bastardi e chiusi tra muri di stabilità luoghi comuni c'è sempre qualcuno che sa ragionare ma che non lo fa a volte una bugia è meglio della verità ma chi l'ha detto che la verità fa male non è vero, non è vero che la voglio sapere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 la civiltà luoghi comuni sono luoghi comuni oh, ah. <ride> oh. la casa è un luogo comune la strada è un luogo comune la scuola è un luogo comune, la chiesa è un luogo comune, il mare è un luogo comune, il cielo, il cielo è un luogo comune, io sono un uomo comune, vivo in un luogo comune. Thank you.